Benvenuti in questo nuovo video, io sono GasGas0608 E oggi ragazzi siamo qui per lo speciale di Natale Vi vorrei solo augurare ragazzi un buon Natale e un felice anno nuovo Perché quest'anno non è stato facile Quest'anno sono successe molte cose, il coronavirus, mi sono rotto il braccio Ma lasciamo stare, ho aperto il canale e Siamo arrivati a 30 follower ragazzi Quindi grazie mille a tutti per il supporto che mi avete dato in questo periodo ragazzi, ho molte, vorrei dirvi sinceramente molte cose sull'anno prossimo però raga, vi dirò pochissime cose perché per il resto parleranno i video allora, ehm, farò moltissime live in questo periodo eh, almeno fino a quando inizierà la scuola eh, questo mese non sono potuti, non sono potuti uscire video perché c'è stato un problema che mi ha accolto alla sprovvista, però ragazzi il prossimo mese usciranno veramente veramente tanti tanti video soprattutto uscirà una nuova serie cioè Formula 1 2020 raga ehm, per quanto riguarda invece FIFA porterò sia foot almeno penso di portare sia foot che eh, la carriera non so se è da allenatore o giocatore non sono sicuro se porterò la carriera da allenatore o giocatore ma sono alquanto sicuro di poter portare Foot 21 e in questo periodo non sto giocando molto a Fortnite perché questa season non mi sta piacendo molto però raga dovrei ritornare a giocare ehm, giocherò a Rocket League come sapete è iniziata la season 2 Io non ho fatto nessun video sia di Fortnite sia di Rocket League per quanto riguarda le nuove season mentre questi video usciranno anche se penso che sappiate Ormai tutto su questo nuovo season Almeno chi ci gioca Detto questo ragazzi vi auguro un buon Natale eh, Mi raccomando Iscrivetevi e attivate la campanellina Per non perdere nessuna delle novità Sui nuovi video Mi raccomando un solo obiettivo Per il 2021 Arrivare almeno a 60 follower Ragazzi se arriviamo a 100 Entro il 2021 Vi giuro che mi Uccido Cioè mh che non so che dire comunque mi raccomando quindi condividete il mio canale a più persone possibili eh, ho visto che soprattutto in questo periodo nel periodo di Natale ho avuto un sacco di iscritti mi raccomando perché ho visto che molti di voi stanno entrando nelle mie live ma non si iscrivono mi raccomando iscrivetevi perché se arriviamo se non mi sbaglio a 50 comunque follower eh, non so se funziona anche così su Youtube però so che su Twitch funziona così e se arriviamo a 50 potrei creare anche il mio abbonamento quindi ragazzi arriviamo anche a molti follower su twitch sempre gas gas 0608 link in descrizione troverete pagina facebook sul mio sito e, mi raccomando ragazzi se volete avere sponsorizzazioni nei vostri video eh, contattatemi e, ovviamente contattatemi anche nei, nei commenti ragazzi anche nelle discussioni io vi risponderò Detto questo, bella ragazzi e felice anno nuovo!